Grazie Presidente. Signora Ministra, anzitutto vogliamo ringraziarla per aver risposto con tempestività all'invito di riferire in quest'Aula sugli scontri avvenuti alle manifestazioni degli studenti a seguito della tragica morte di Lorenzo Parelli. E voglio anzitutto esprimere a nome del gruppo di Viva la nostra massima vicinanza alla famiglia. E' il nostro profondo dolore per la morte del loro amatissimo figlio. La magistratura sta svolgendo le necessarie indagini per individuare le responsabilità e rispondere a quella domanda di giustizia invocata dalla madre di Lorenzo, che nei giorni scorsi ha anche chiesto di evitare speculazioni sulla tragica morte di suo figlio. Noi crediamo sia nostro dovere rispettare questa richiesta e consentitemi solo una specificazione alla luce della confusione comunicativa di questi giorni. Per amore di verità, Lorenzo Parelli non stava svolgendo un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, ma stava completando un percorso di formazione duale, che è cosa ben diversa e ha finalità ben diverse. Questo ovviamente non fa venire meno la tragicità inaccettabile di quanto accaduto né l'imperativo che abbiamo di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure a tutela della sicurezza assoluta dei ragazzi che intraprendono tali percorsi formativi. Detto questo, io credo che sia non solo comprensibile ma anche è anche giusto che dopo una morte così drammatica molti giovani abbiano sentito il bisogno di manifestare il loro sdegno e la loro, la loro pretesa di verità e di giustizia nelle piazze di tante città italiane. È già di per sé inaccettabile che una giovane vita venga spezzata prematuramente, ma lo è ancora di più se questo avviene in un luogo che dovrebbe essere più sicuro ossia quello dove quel ragazzo sta acquisendo gli strumenti utili al suo futuro lavorativo. Peraltro, l'ha sottolineato anche lei Ministra, queste manifestazioni si sono svolte dopo mesi di limitazioni degli spazi fruibili dai ragazzi per confrontarsi, per manifestare pacificamente il loro pensiero, per contestare come è giusto che sia le scelte su cui non sono d'accordo. Le piazze del dissenso giovanile sono sempre importanti in democrazia, ma dopo due anni di pandemia lo sono ancora di più, considerato che i nostri giovani, più di tutti gli altri, hanno sofferto le costrizioni resisi necessarie per tutelare la salute collettiva e individuale. Ed è per questo, Signora Ministra, che ha sconvolto tutti noi vedere degli adolescenti armati solo del loro zainetto e di una trave di cartapesta che volevano simbolicamente depositare davanti alla sede di un'associazione di categoria, essere colpiti in scontri con la polizia a cui erano del tutto estranei. Prima che da milanese, da parlamentare, da consigliera del Comune di Milano, io lo dico da cittadina, qualcosa non ha funzionato e l'uso della forza verso quei ragazzi e quelle ragazze spesso giovanissimi è apparso obiettivamente sproporzionato e irragionevole. Noi, signora Ministra, nutriamo il massimo rispetto e anche riconoscenza verso le forze dell'ordine che ogni giorno lavorano in modo indefesso, spesso in condizioni non facili. In questi due anni di pandemia hanno continuato ad assicurare, con impegno e ed dedizione, la sicurezza delle nostre città e la lotta alla criminalità anche organizzata, e in più hanno svolto un ruolo fondamentale per assicurare l'applicazione delle misure di contenimento del contagio e quindi per tutelare tutti noi, la nostra salute. È stato un compito non facile, adempiuto con competenza e capacità, da cui, dobbiamo dirlo, è dipesa anche la tenuta sociale e della vita democratica del nostro Paese. Ed è anche per questa ragione che quelle immagini delle manifestazioni di Milano e di altre città sono così gravi, perché sono del tutto dissonanti rispetto al ruolo di tutela dei cittadini, specie più vulnerabili che le forze dell'ordine svolgono ogni giorno nel nostro Paese e di cui noi non li ringrazieremo mai abbastanza. Lei stessa, Signora Ministra, ha parlato di un cortocircuito ed è proprio in ossequio al riconoscimento dovuto alle forze dell'ordine che noi pensiamo sia necessario fare bene e presto piena luce sulle ragioni di quel cortocircuito e delle relative responsabilità. E questo anche per non ripetere in futuro gli stessi errori. Signora Ministra, per quei ragazzi in quella piazza le forze dell'ordine rappresentavano lo Stato e uno Stato non deve mai apparire nemico, non deve mai far paura ai giovani, ma i loro, i giovani, devono eh, vedere fiducia, rispetto e questo perché devono riconoscere che lo Stato è il garante supremo dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, tra cui quello primario di manifestare pacificamente il proprio dissenso. Io credo che dobbiamo ripartire da qui per fare tutto ciò che serve per assicurare sempre, anche quando è più complesso, anche quando è più difficile, una corretta gestione dell'ordine pubblico, perché da tale capacità dipende la qualità della nostra vita civile e democratica. Tale capacità rappresenta la pietra angolare di una democrazia liberale che si rispetti, e noi siamo certi, signora Ministra, che su questo il suo impegno è e sarà totale. Grazie.